Volete acquistare delle maglie, felpe, cappelli in stile Vaporwave? Neomaghi.com E col codice sconto PEPPE10 avrete il 5% di sconto, link in descrizione. Ma buon salve a tutti Oggi siamo qui sul mio bellissimo cellulare Ovvero siamo su TikTok Come lo volete chiamare TikTok Quel famoso social network Che sta spopolando ultimamente Ci ho già fatto un miliardo di video Ma lasciamo stare Devo fare sempre una intro particolare Cosa andiamo a fare quest'oggi? Guardarci un po' i per te Che cosa mi consiglia il signor TikTok quest'oggi? Non so come chiamarlo questo video Se chiamarlo cosa c'è nel mio TikTok, visto che andava di moda un po' di anni fa. Cosa c'è nel mio telefono? Cosa c'è nella mia borsa? Lo trasformo così. C'è posta. Vedremo. Vi ricordo prima di tutto di seguirmi nei social, se ancora non l'avete fatto. Anche su codesto social. E niente. Iniziamo. Ok, abbiamo Dario Greggio. Un gesto per sentirsi il Ma che cazzo? Ogni tanto appaiono sti video strani, senza senso. Vabbò. Ma che cazzo? Pove andando a scuola nel 2014. Ora oh, ho capito, la canzone in sottofondo. Oh, vai! Top sto meme. Zinghiri. Il mistero è smelato. E stato di zinghiri. Oh, Matteo H.S. quando a 10 anni stavi sul telefono di tua madre, Geometry Dash. Settemper, che c'è madonna! Io la prima volta che ho giocato a Geometry Dash, praticamente, al primo livello. Ah il maestro oggi schianto Sì il mio tiktok è un po' particolare Ci sono tutorial Ci sono molte clip di Pushkin Molte cose riferite anche a youtube Molte di queste robe Non mi chiedete il perché Anzi è strano che non mi appaiono culi e robe varie Come succede a molti Ma vediamo il maestro cosa fa Con quella faccia stupenda Imparami maestro a ballare come te Stupendo. Le coreografie più belle è ci Schianto. Solo lui le può fare. Avessi un figlio gay, lo brucerei nel forno. Napoli. Merda. Napoli, colera. Sei la rovina dell'Italia. In. Mi dissocio. Mi dissocio. Meglio andare avanti. Color. Ma perché sta clip? Ma perché ste clip? Che cioè il mio TikTok praticamente è la seconda parte di Gira, signore coglioni. Fuori coglioni. Vi conviene toccarvi i coglioni. Ma perché cazzo non l'ho scritta così? Geniale. Geniale. Sarebbe bello, anche se sarebbe stato censurato. Ti conviene stare in e coglioni. La gente è strana tipo coglioni. Roppe non ti sa. Secondo me questo è il risultato. Anzi, il riassunto della canzone. Guarda il lampo tipo coglioni. Quindi... E non suona male. Ma se sono le altre fuori, ma. Stupendo, stupendo. Ma che cazzo cazzo! Siamo fuori di cazzo! Questa l'accetto di più rispetto all'originale. Why you bogey? Una sfrattata da Cosimo. Topolino Napoletano è stupendo. Ah, facci tu, cazzo! Come si tolse stasera? Zuccolò! Ti posso conoscere, Cucciola? Sei molto e 30! Come si fli scopri? Vieni qua. Lo vogliamo romano? Ma tuo padre era un ladro. No, no. sta frase no. Che? Perché se non ha rubata la macchina, qua a forno. Ma pensavo che era patata. Bricconcel. È bello, devo dire che è stupendo. Vi sblocco un ricordo. Vada, sbloccaci sto ricordo. Oddio, sta canzone è upstep è sicuro che l'abbiamo sentita almeno una volta nella vita La guardi subito in una do. Sentiamo, cosa guarda La vagina depilata Il desiderio di Al Satan Ma perché? Ma che cazzo? Max Felicitas e Omia oh, Che cazzo stanno facendo? Corri, corri, corri, corri, corri. La faccia di Max è sempre quella più bella Con quel sorriso stupendo no. Oh maestro autotune questa spacca Stupendo, stupendo, lo deve fare spesso una roba del genere Anzi queste cose accadono molto per caso Segliamo la vista Ok Grande gente o Ovesce! Ovesce mano! Ho pensato che avremmo potuto essere amici, se più vicini o in altre circostanze. Che cacchio fa con quel coltello, Surri! Surri, non mi minacciare così! Non mi minacciare! Non so te la ricordi? Ok, Surri, ok. Ma non ho detto niente, non dite quelle due lettere davanti a un dispositivo Android Può parlare del fatto che c'è ancora gente che fa colazione con i cucchiai E come lo facciamo col culo? Raga, sta facendo finta sta qua, dai è possibile che siamo a sti livelli, che cazzo Liamo ha detto, <ride> ha detto esplicitamente ad X Factor stazione numero 30 <ride> Che cazzo di video Che odia i cucchiai Così belli cucchiaio, se fai così ti fa la faccia cicciona. Bellissimo, eh. Colazione, dico io, colazione Ragazzi, cioè, si fa con la forchetta. Ma... Non ma... state a scherzare. Ma come con la forchetta? Vi è scappata una bestia. No, che panda, qui c'è un problema. Forchetta! I tempi d'oro, i tempi d'oro del web, quando c'erano questi video. Ma che ca... il nonnino ha capito tutto della vita! Ha capito tutto. Provateci anche voi. Il ritorno di digischiante l'autotune. Ormai il mio TikTok è invaso da ste clip. Sembro io quando ho problemi di connessione devo bestemmiare. Uguale. No Cosa cazzo c'entra Vabbè Se siete un giornalista e volete far sentire il suono della vostra tuba Non fatelo così Se no addio microfono Spero l'abbia recuperato Suore metallare Chi l'avrebbe mai detto Ho scritto pagina e pagina Questo sale quelle lacrime Questi uomini in macchina Non scalare le rapide Andiamo avanti che è meglio Adesso vi faccio vedere qualcosa di veramente grande Cosa si riferisce? L'obelisco di Balzà Ci sta pennello, ci sta pennello La mamma di Zanone Le calcassa a profusione No Mamma fai tremando No, ma tu. no. Ecco, la top caduta di Blur <tellamente> Frenesi quando ha problemi oh, Un anno! Chakra che urla a caso <tellamente> Bene Adesso Bene. un assunto benissimo come la stalla Non riesco a capire la differenza tra Milagoda e Stalla Torno alle 23.40 circa ah, vabbè, ehm... questo è top meme secondo me sì, beh, Scusate, 23.40 circa sì Buon proseguimento di serata A posto Che ti succede Goku? Adoro L'avrò già detto nel video precedente Ma lo adoro questo meme Bene La mia cam ha deciso di smettere di funzionare Ha deciso che è il momento di scaricare le pile Quindi a sto punto vi dico che ahimè devo chiudere qua il video spero che in qualche modo vi sia piaciuto vi ricordo lasciate un bellissimo like iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto seguitemi ovviamente su tutti i social possibili e immaginabili e noi ci vediamo alla prossima sperando con la cam carica